Amici di Crino, bentornati con Mr. K e oggi torniamo con una nuova, eccezionale, strabordante, fantasmagorica e super... Sì, ma sono però, eh? Torniamo con Chiedilo a Mr. K, la rubrica più frettante del mondo della fermenta. Oggi rispondiamo, infatti, a una di quelle domande che da tempi affliggono tutti i nostri cari amici foratori. E la domanda è... Mr. K, mi dici come faccio a riaffilare le punte? Oggi rispondiamo a questa domanda, ma prima... Sigla! vedremo insieme due metodi uno semi automatico e uno manuale con cui poter riaffilare le vostre punte partiamo dalla nostra punta che come vedete ha fatto un po il suo tempo è una punta rettificata andiamo ad inserirla nel supporto di questa macchinetta per riaffilare le punte e andiamo a fare la prima operazione che è di azzeramento rispetto alla lunghezza dell'elica e della punta stessa Procediamo quindi col selezionare l'affilatura in gradi della nostra punta, quindi 118 gradi in questo caso, e andiamo con l'operazione di ripristino del tagliente su una mola diamantata, vedete? Ecco qui. Seconda operazione invece usando il foro laterale andiamo a riattivare lo split point. In questo caso la mola, come vedete, lavora all'interno della cava e va quindi a rifare il centrino della nostra punta ed ecco il risultato finale La punta quasi come nuova seconda opzione invece è quello di andare a riaffilare la nostra punta manualmente sempre usando una mola ma in questo caso ragazzi come vedete è richiesta una certa manualità perché? perché dobbiamo andare ad avvicinare la punta con un'angolazione corrispondente all'affiliatura del tagliente e soprattutto fare quel movimento circolare vedete? questo movimento circolare cosa fa? ci permette di andare ad eseguire una spoglia negativa. Che cos'è? La spoglia negativa è questa, che vi faccio vedere più in grande. Come vedete, tra il punto A ed il punto B c'è una differenza di angolazione di circa 7 gradi. E questo cosa consente? Consente alla nostra punta di non incastrarsi durante le operazioni di foratura, perché come vedete qui, questa differenza di angolazione permette al tagliente di eseguire appunto l'operazione di foratura e alla punta di non incastrarsi con i trucioli. Anche quest'oggi quindi abbiamo risposto a una delle tante domande che girano nel magico mondo della ferramenta. Voi continuate a seguirci sui social e a fare le vostre domande a Mr. K e ci vediamo al prossimo di... Ep ep blablabla. E ci vediamo al prossimo episodio di Chiedilo a Mr. K, ciao! sto non mi Sì, no, bravo. Andiamo in giro a dire a tutti come si riaffilano le punte, eh. Poi ti lascio a casa, eh. Lavoro. Ciao. Ah, eh, eh, riaffilate, riaffilate, ciao.